Come poter costruire delle prese d'arrampicata per potersi allenare meglio e divertirsi risparmiando un po' di soldi. Con questo video inizio una nuova miniserie dove andrò a raccontarti come mi costruisco le prese in legno per allenarmi. Le prese in legno sono a mio parere le migliori per allenare la percezione e mettere in evidenza gli errori. Questo perché? Perché prima cosa il legno è scivoloso. Seconda cosa è facilmente lavorabile, quindi adattabile e velocemente alle tue esigenze. Utilizzo le prese in legno per fare prese molto piccole. In questa maniera ho prese piccole e scivolose, quindi quando io le prendo non mi dà l'idea di tenerle, anzi dell'idea la sensazione è che scivolano. E quindi riuscire a mantenere le prese, nonostante la sensazione dello scivolare, mi abitua a concentrarmi sulle posizioni e a non sentire se la presa tiene o no. Secondo, ogni volta appunto, che mi posiziono male, essendo scivolosa, la presa scivolerà. Quindi potrò velocemente capire se mi sono messo bene o no. Iniziamo da una presa che io reputo introduttiva proprio al lavoro sul legno, che è una presa da 2 cm con pollice. In questo caso io ho smussato lievemente i bordi, però ho lasciato la polliciata per aiutarmi a riuscire a, a prendere confidenza con il legno e darmi una presa tra virgolette più sicura, più certa. Per realizzare questa presa io sono partito da, da degli scarti per prese diciamo da un centimetro e mezzo in su due centimetri e centimetri conviene avere il multistrato o avere un legno molto buono poi avere a disposizione una matita per segnare appunto come vogliamo fare la presa le dimensioni io ti metterò le dimensioni che ho adottato io nella descrizione del video bisognerà avere un seghetto alternativo con lama a legno ovviamente, rondella per bullone diametro 30 o 25, trapano con punta da 10 e questo è un frullino con una punta rotativa per smussare fatta apposta si compra per mangiare il legno con questa puoi smussare i lati e levare gli spigoli un righello ti consiglio una squadra io non ce l'ho <ride> con la squadra sei sicuro che fai il 90 gradi e la fai proprio precisa quindi 10 mi segno 10 centimetri, boom l'altezza 86 cm. C'è qua, vedi con la squadra, ovviamente era molto meglio. Non sono un falegname, come potete ben vedere. Allora, prima cosa che devo fare è il disegno della rondella per capire l'ingombro. La metto al centro. Metto al centro e mi segno Gombro della rondella, ok, cerco di trovare il punto al centro e lo segno. Dopodiché, questa punta è fondamentale perché mi permette di incassare in questa maniera: il bullone non sborderà tanto e non andrà a intruppare appunto sulla, sulla mano se sborda, che questo sborderà così e non, non darà fastidio per prendere la presa perché sborda. Io invece lo incasso almeno di un centimetro in maniera tale che va quasi a scomparsa. L'incasso lo faccio nel momento in cui ho comunque un, un, due centimetri abbondanti. Faccio prima l'incasso perché è più facile manovrare questo grande piuttosto della presa piccola. Prima fai l'incasso, dopo fai il buco. Eh? Questo è da 30. Ah! Nell'equipaggiamento ti consiglio una presa multipla e subito a portata una aspirapolvere, ve lo sempre. Mettiamo eh. di qua, così si vede meglio, ok? Lo posiziono al centro e vado qui. Mi raccomando cercare di essere più affronato con tutti. l'incastro in realtà lo faccio da 0,5 non lo faccio esattamente da un centimetro che non mi va di mangiarmi tutto il legno come puoi ben vedere, ora posso inserire dentro la rondella ah, e ora devo fare il buco, giustamente faccio il buco, allora per fare il buco ti conviene avere uno spessore così non vai a bucare il tavolo sotto allora se lo spessore non ti interessa se lo poggi direttamente e vai giù se hai problemi invece vuoi mantenerti lo spessore intatto ti metti di lato in modo tale che non sfoghi ok Bugato. pulizia ok siamo qui se non ti piace lo puoi aggiustare un pochettino, infatti a me non mi piace tanto lo vado ad aggiustare un pochetto allora il concetto della lavorazione con il legno e con le punte devi stare attento a non spingere tanto, c'è sempre lo stesso principio che è un po' la punta che si chiama allora attenzione che allora, questa punta lavora lavora meglio se non c'è il buco preimpostato perché questo qui è il fulcro sul quale gira poi eh, diciamo l'asse quindi se c'è il buco questa tenderà a ruotare va bene per pulire ma non va bene per scavare perché sennò no, il buco viene storto cioè te lo fa più largo e non viene più regolare sono andato storto con la punta Quindi li do una il foro, la, il foro è importante che sia ortogonale, per, per, non avere, per avere la certezza lo facciamo un po' più largo in maniera tale che dai l'opportunità alla presa dopo di adattarsi completamente al muro perché sennò no, se lavora storto il bullone andrà a rompersi la, la presa. Eccolo qua, perfetto. Non è completamente eh, sparito eh, il bullone, ma non mi, non mi l'importante è che non mi, non mi ostacoli appunto la mano quando, quando prendo la presa. In questo caso, come puoi ben vedere, è perfetto. Inizio dal lato più corto, sempre per una questione di gestione del taglio, perché è più, è più facile gestirlo. Ovviamente lo spessore devi prendere in maniera tale che la punta non ha fermo, non quando sta ferma, perché in realtà questo fa su e giù, quindi quando è in movimento va più in basso la punta, non è detto che si fermi alla massima estensione, quindi tu prendi almeno altri due centimetri di, di distanza da terra, un centimetro e mezzo abbondante. Ok, ora vado con quest'altro. Eccolo qua. Eccolo qua, come vedi, ha fatto dei spelucci, spelucchi così che faccio? Ora intervengo con il lo... frullino. Occhio qua con il frullino. Pendo passato. eccoci qua. questa presa, eh, essendo diciamo, una presa che ormai io mi sono adattato e ne ho diverse sulla mia placca qui la metterò su strapiombo, la prossima volta vi farò vedere come come da un oggetto ritrovato nell'immondizia sono riuscito a creare e creerò tantissime prese piccole da 0,5, le tantissime tacche e poi successivamente da un altro oggetto regolato ti farò vedere un altro video sulle prese tonde e come utilizzare anche un altro oggetto costruiti e trasformarli in quello che ti può servire a te o in questo caso a me non si butta niente. Iscriviti al canale e clicca il tasto campanellina, così puoi rimanere aggiornato sui prossimi video. Alla prossima, ciao.